Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono GasGas0608 E oggi ragazzi siamo qui Per un grande ritorno Avete presente quando vi ho parlato Di un ritorno in una season? Beh ragazzi oggi vi farò scoprire Di quale season stiamo parlando Ma prima di iniziare ragazzi Vi ricordo di lasciare un bel like Avete 5 secondi 5, 4, 3, 2, 1 E partiamo ragazzi Ragazzi Ragazzi Ora vi farò vedere di che season stiamo parlando 3, 2, 1 Come potete vedere qui Non ci sono le cose delle altre season Ragazzi avete capito bene Sì siamo in season 3 ragazzi Ok ragazzi ci siamo Ci siamo ragazzi stavolta cattivissimi Mamma mia ragazzi sarebbe stato ancora meglio il ritorno in season 2 secondo me però Ok ragazzi, ci siamo Ci siamo ragazzi Ci siamo Allora Non mi sembra di vedere nulla No, no, c'è un tipo C'è un tipo ragazzi, facciamo attenzione Allora, scendiamo andiamo a nascondere subito Subitissimo ragazzi Questo è già un pompa Anche noi eh Oh oh! Oh, è qui! È qui ragazzi, attenzione! Aiuto! Oh, attenzione, raga Ah! No! 4 di vita! No, raga 4 di! No, raga Mi fa incavolare, sta cosa. Raga purtroppo l'arma mitica ce l'andiamo a prendere a fine partita Cerchiamo di giocarci una bella partitona però Ragazzi Mi è venuta un'idea Mi è venuta un'idea bellissima Io direi di non attaccare Jules Ma ragazzi direi di aspettare Aspettiamo ragazzi Aspettiamo nel bunker tipo con una mitraglietta Con qualcosa del genere raga. È l'unico modo È veramente l'unico modo, raga L'unico modo Oh, ragazzi, siamo gli unici No, scherzavo O vanno verso il borgo No, no, raga, due, perso due persone Due persone? Sì, si ragazzi, sono due persone Sono due persone, sono due persone, purtroppo Però, attenzione, perché abbiamo una pistola Ok raga. Belli cattivi subito. Ok raga. Dai raga dai dai. dai. Lascivi, lasci. Prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto, non mi interessa. Via via via via. Tu spari! Cavolo sparate, dementi! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ok riga! Ma raga, eh, È dura, è dura, è dura, è dura. Uh, il cavo, raga Stanno a il cavo Oh, cacchio Mi spiace, scagnozzo Non volevo Scusami, scagnozzo Eh c'è poco da fare dobbiamo salire Non abbiamo l'arma mitica ma abbiamo, almeno abbiamo delle buone armi raga Ok raga No Eh no però eh Ah squalo Dove è andato? Dov'è raga? Ma eh, io ho paura di sto squalo Ok raga, siamo messi bene con loot Siamo messi bene con loot Attenzione No No Come faccio a non prenderlo raga Oh, riga. Mi arrendo, mi arrendo, ha vinto lui Devo tenermi col Non so se ho visto qualcuno Preferisco non saperlo No, raga, attenzione perché stanno facendo strage Stanno facendo strage eh? Ok è andato a casa Ok, là ci sono spari Li vedo Vediamo qui cosa c'è Ok Va bene Allora Siamo ancora in safe eh? C'è ancora quello là Non se n'è andato Fino a quando in safe, raga, questo qui non se ne va Una jump, raga Da qu Quanto tempo Raga, una jump Non la vedo da Da un sacco di tempo Ma raga, per me questo qui non se ne va La partita è già finita Stiamo andando male Ok raga ora Andiamo qui No vabbè io posso entrare uh Attenzione Bello Bello raga Un bel posticino No raga che bello cavolo mamma mia guardate che bella riga l'autorità rip rip riga allora ne mancano 12 allora torniamo andiamo a prenderci qua attenzione ok oh non me lo prendo raga però non me lo prendo però eh no raga purtroppo devo dire di no è una tentazione ma dico di no gg raga gg non male bella partitina siamo sì, ancora vivi mancano sette persone ragà ne rimangono 5. Attenzione. Ne rimangono 5. Ok raga, allora ci bossiamo qui. Anche se non abbiamo like, E mi dispiace di non averlo. Però intanto raga, rimaniamo qui. Oh, ne rimangono 2, raga. Ne rimangono 2, attenzione. E soprattutto, raga, questo qua tutte le armi mitiche. Siamo spacciati letteralmente raga intanto raga io faccio chiudere la safe così raga è una lotta all'ultimo proprio raga all'ultima safe e poi raga ce la andiamo a giocare ora ce la andiamo a giocare ora non c'è con noi ok sta cazzeggiando Regga, gg gg ragazzi gg porca miseria mamma mia mamma mia ragazzi gg non me l'aspettavo non me l'aspettavo seriamente porca miseria gg gg ragazzi Mamma mia ragazzi Un ritorno bellissimo Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo raga Letteralmente Letteralmente raga Mamma mia raga Mamma mia, mamma mia, mamma, mia. Mamma, mia raga, mamma mia Ragazzi la season 6 è appena iniziata Ci vedremo tra poco Con un nuovo video riguardante la season 6 ragazzi Questo video Finisce qui è stata una partita pazzesca raga Non avevo mai fatto vita reale in season 3 Avevo fatto una vita reale in season 4 Ma questa ragazzi per me vale season 3 e season 5 raga Per me Ragazzi eh, questo video lo sto registrando proprio nell'ultimo giorno della season 5 raga Domani uscirà il trailer e non vedo l'ora ragazzi di commentarlo insieme a voi questo video ragazzi si merita un bel like ragazzi arriviamo a almeno 10 like ragazzi se volete un nuovo episodio ragazzi. detto questo ci vediamo